Generatore di casa, attivare il sistema principale. Immagino che dovrò attivare altri interruttori per alimentarlo. attivare i sistemi secondari La porta dovrebbe essere aperta ora Ti prego, fa che Jarvis sia qui Nasconde in questo mucchio di roba Avengers interessante? No, concentrati Kamala Devo cercare qualche indizio Non dovrei agitarmi proprio ora Ma lo sto facendo La chitarra di Tony Stark Il Mark 1 Aveva forse intenzione di tornare a prenderlo Mostrare la pirite quando puoi permetterti l'oro. Continua a cercare. Credo che questo appartenesse a Thor. Forse è una leva segreta. Oh, no, solo una tazza. Scudo di Cap. Era in mostra a Lady Day. Non apri un passaggio segreto, vero? Valeva la pena di provarci. Il quartier generale della West Coast Mi sorprende che l'abbia tenuto Ma nessun segno di Jarvis Cosa c'è qui? Siete in gran forma, ragazzi. Solo trovare Hulk e andarmene Che cos'hai lì, scricciolo? Che ne dici di lasciarlo a me? Non credo proprio mm, Che peccato nel regno dei vivi non hai un bel aspetto a tutte le unità trovate la ragazza e non mettetevi in mezzo c'è qualcosa di sbagliato in te qualcosa di diverso ho un regalo per te dentro di te, vero? Il suo rimorso. A liberarti di Bali e a unirti a noi, ora sei bloccato nel mezzo: uno scimmione privo di ragione. Sei uno scimmione dopo tutto. È una parola troppo gentile per un essere grottesco come te. Ho trovato la piantina dell'archivio. Credo di poterti raggiungere. Non vedo l'ora che lei si unisca. Ehi, dove ci troviamo? Giusto, farlo da sola. Ok. Mostrami i tuoi segreti. Il gas terigen. Cosa? No, aspetta. Calmati. Tra un attimo sarà tutto finito. Somministra la cura. Ma che significa? Mi stai facendo male. Gli stai facendo male. Ti prego Ti prego, basta, basta Dove sono? Ottimo risultato Il caso 705 è guarito in modo eccezionale Verrà monitorato per 24 ore Congratulazioni Sei guarito Impossibile Andiamocene da qui Non è sicuro Sì Certo Ah beh, allora Sei libera di renderla un po' più Accogliente Oh, grazie Sì Stai bene? È strano Sei silenziosa uh, oh, Sì, non è niente Ok, ok Bene, allora... Sì Se fosse vero Scusa, cosa? Uh, la cura e se funzionasse, sembra tutto vero, ma... Ah. E se potessi tornare normale? Dai <ride> sai, non... Eh, non funziona così. Beh, li hai visti. Sembra che faccia davvero male, ma... Ma forse ne vale la pena. Kamala... Non sono mai stata accettata. Voglio dire, i supereroi erano il mio mondo e... credevo che... se avessi vinto quel concorso di fanfiction, sai, forse tutto sarebbe stato... Non importa. Guardami. Sono un mostro. Oh, non sei un... Quello che hai fatto... Ehi... Hey. Quello che hai fatto richiede fegato. È stato stupido. Ma richiede fegato. E... ben pochi avrebbero potuto farlo. Il bene non è parte di te. Cosa? Uh, niente, uh, grazie. La stanza è magnifica. Ok. <ride> o meglio, ora okay. voglio dire... Sì, ecco... Uh, uh, bene. Sì, grazie. Ok, vado a fare cose. Ok. Bene. Ben fatto, Kamala. Non è stato affatto imbarazzante. Ah... Ma ora ho una mia stanza sulla chimera Sta succedendo davvero Scommetto che la vista era incredibile quella nave in volo Forse il signor Stark potrebbe ripararla Questo posto è pieno di roba Credo che lo usassero come magazzino o qualcosa di simile Molto meglio. Mi chiedo chi abitasse qui prima Devo parlare con Bruce Oppure potrei scoprire qualcos'altro ora che le porte funzionano Per dargli il tempo di dimenticare che mi ha visto piangere Ehi hey Bruce, uh, mi spiace per... Uh... Non preoccuparti, lo capisco Hai avuto fortuna con tu sei chi? Tempismo perfetto, stavo giusto per controllare Puoi darmi una mano dall'altra parte? Premi quel pulsante Incredibile, dovrebbe stare in un museo La stanza di Bruce Sembra che Hulk non l'abbia toccata È tutto in ordine Oppure Bruce è un lampo a pulire? Spero che questa macchina del sangue possa dirmi di più sui miei poteri. Dovremmo coltivare qualche pianta utile. Basilico, timo, magari un po' di origano. Cos'è questa roba? Ok, ho lavato la spacca. Buon pomeriggio, dottor Banner Oh, ehi, ce l'abbiamo fatta. Il supercomputer computer fighissimo di Tony Stark. Oh, sono solo un sistema molto intelligente. È un piacere conoscerla, signorina... Khan, ma puoi chiamarmi Kamala? Pista mm. signorina Kamala Che succede? Il tavolo strategico non riceve abbastanza energia Il sistema è in blocco d'emergenza mm. Sembra che abbia fatto scattare i sensori di sicurezza quando ero nel laboratorio Dovremmo disattivarli Ci penso io Ok, Bruce. Cosa devo cercare? D'accordo. Devi usare la console nel laboratorio per disattivare i sensori. Ops! Ah, credo di aver peggiorato le cose. Nessun problema. Dovrai solo disattivare manualmente i sensori di sicurezza. Cerca... Uh, le lucine rosse. Come diavolo faccio a raggiungerle? Davvero? Oh, giusto. Braccia allungabili. E una Ok, è facile. Sai, in una delle mie storie, Iron Man doveva sparare rampini per scoprire l'infiltrazione di Black Widow in una base dell'hydra. Ah, uh -huh. magnifico. Non credevo che fosse una cosa che gli Avengers fanno davvero, sai. D'accordo, ce l'hai fatta. Eh, torna qui. Ci sei quasi, ragazza. Bel lavoro Kamala Jarvis, troviamo Tony Jarvis? Sto controllando Aspetti, qualcosa non va, dottor Banner Non promette bene Oh, accidenti Sembra che il mio collegamento neurale si sia danneggiato nello schianto della chimera È una tecnologia dello SHIELD Senza di esso non posso accedere al database globale Lo SHIELD? Chiamiamo Maria Maria Hill, è lei a capo dello S.H.I.E.L.D. ora uh, Più o meno Nessuno sa che fine ha fatto il direttore Fiori. Hill è l'unica che conosco di cui possiamo fidarci Bruce, è, è bello rivederti Dopo il mio incontro con Hulk Non sapevo se avrei più avuto tue notizie Sì, mi dispiace Hulk ha avuto alcuni... problemi Non devi scusarti Tutte le nostre vite sono crollate a pezzi quel giorno Sono felice di rivedere gli Avengers in azione Beh, non proprio Ciao, sono Kamala Khan Siamo solo noi due per ora Stiamo cercando il signor Stark Ci serve un collegamento neurale Dovrete pur averne uno da qualche parte Tutte le nostre risorse sono state sequestrate dall'AIM E buona parte degli agenti si sono nascosti Però potrei sapere dove cercare vi mando le coordinate al tavolo strategico. Vi spiegherò durante il viaggio. Devo accendere i motori del Quinjet, signore. Ah. Quale Quinjet? Usi il tavolo strategico per impostare la destinazione del Quinjet per la prossima missione. Le coordinate fornite dal comandante Hill portano a una struttura nella tundra. Ho segnato la posizione sul tavolo strategico. Le missioni importanti per proseguire con l'indagine sull'AIM sono contraddistinte dalla A di Avengers. Pensavo fosse appropriato. Alcune missioni la metteranno davanti a nemici con poteri speciali e modificatori. Sarebbe consigliabile dare un'occhiata ai modificatori della missione e preparare un equipaggiamento adeguato. Le forze AIM in questa regione usano delle armi con tecnologia criogenica. Equipaggiando delle protezioni contro il freddo potrebbe avere maggiori possibilità di successo. sempre stato qui <ride> assolutamente no uh -huh. io credo che volessi solo farti un viaggetto in camper <ride> no no no Ok, Hulk, dobbiamo trovare quel collegamento neurale. Forse il signor Stark potrà recuperare altri video sulla sorte di Cap. Almeno lo spero. Darò accesso alla frequenza sicura dello Shield. Dovrebbe condurvi al bunker. Aspetta, ci sono delle interferenze. Qualcosa sta bloccando il localizzatore. Scoprite cosa. D'accordo. Occhio Camala, la I non ha trovato. Bunker. Comandante I, Pronto. La radio non funziona, da siamo da soli. Non temete. Vi guiderò io verso i loro jabber. Lassù, è una navetta IM. C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Posso registrare lo scenario per dopo. Giusto, scusa. Devo concentrarmi. Devo essere più vicino per accedere al sistema. Cercate un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Dovrete occuparvi di cosa sta disturbando il segnale prima di poter trovare quel bunker. Le mie scuse... Continuate. Mi chiedo cosa ci sia dentro quell'edificio dell'AIM. Se è curiosa, dovrebbe esserci un meccanismo esterno di chiusura per aprire le porte. Giusto, come un interruttore. Vuoi dare un'occhiata, Hulk? Hulk uh, La porta è aperta! Ottimo, vediamo cosa c'è dentro. Cosa mi cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Sei un Avenger? Signorina Khan, il segnale dello shield viene bloccato da un nodo di sicurezza IM in zona. Deve farmi avvicinare al nodo, così posso interrompere il disturbo. Ok, avviciniamoci al nodo, Hulk. Jarvis deve fare il suo lavoro. migliorare il segnale, rimanete nei pressi del nodo di sicurezza. Sì, tenete le forze AIM lontane dal nodo di sicurezza, per favore. è davanti a noi. Puoi muoverti silenziosamente. Non direi. Sei un Avenger?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 il segnale. Rimanete nei pressi del nodo di sicurezza. AIM lontane dal nodo di sicurezza, per favore. Il controllo del nodo di sicurezza. Solo un attimo. È il momento. il Dovete sconfiggere quei nemici. Dovremmo ricevere il segnale. Il localizzatore vi guiderà al bunker dello Shield. Seguire il BIP, d'accordo. Non c'è modo di parlare con il comandante. vero. Non devo farmi prendere dal panico. Mettiamoci al riparo dal freddo. Dati inconcludenti. Lo Shield è più difficile del previsto. Siamo vicini. Qualcosa? No. Credo sia questo. Ben fatto. Speriamo che il collegamento neurale sia all'interno. Ti rimetteremo un sesto in un attimo, Jarvis. grazie. È piuttosto spiacevole non avere accesso istantaneo a tutte le informazioni dell'universo noto. È come perdere la memoria. Non so quale sia l'equivalente umano, ma presumo sia come restare chiusi fuori da una biblioteca. Oh, come quando Ami spegni il wifi. Più o meno. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Il collegamento neurale è vicino. Succede? Credo si sia attivato un sistema di sicurezza segreto dello SHIELD. Avengers rilevati. Salve, Avengers. Quanto tempo. Nick Fury! Se state ascoltando, è accaduto il peggio. Una mia fine. E ho bisogno di voi ora più che mai. Lo SHIELD poteva crollare. Ho fatto sì che potesse rialzarsi. Questo è il protocollo SHIELD, lo SHIELD è fatto per proteggere il mondo. e in tempi come questi, quando sembra sia la fine, che dobbiamo davvero farci forza. Vi chiedo un favore, consegnate il protocollo a uno dei sottodirettori, così che lo SHIELD venga ricostruito. Buona fortuna, Legers. Fury chiude. Quello era il direttore Fury! Il direttore Fiori dello SHIELD! Il protocollo deve essere qui dentro.